Ciao e benvenuti a un nuovo video, sì lo so, sono tornata, siamo alla soglia dell'impossibile, ma finalmente sono tornata, lo so, ci ho messo tantissimo a proposito, auguri di buon anno, di buone feste, di tutto, ormai sono passate da molto però ed è già tenuto compagnia comunque con dei shorts, con storie su instagram, poste in giro non sono sparita del tutto ma video no video no perché ho dovuto sistemare tutto avete visto anche voi breve la faccio breve avete visto anche voi l'anno scorso che comunque sia ed è ho spacchettato tantissimi prodotti tantissime box tantissimi di tutto davvero spacchettato di tutto però era rimasto tutto nei meandri i canali dell'avvento non hanno aiutato sicuramente ancora più roba più roba più roba che questa stanza, tra lo studio tra un po' la postazione tra un po' dove ho il make up, il beauty non capivo più che cosa avevo che cosa potevo testare, che cosa era doppio e in questo caso l'ho regalato non ci capivo più niente quindi ho detto aspetta, sistema tutto e avete visto negli shorts che ho sistemato tutto almeno so anche suddiviso quindi ho suddiviso il cosa parlarvi perché quest'anno penso se vi piace, se vi va bene sto smanettando come al mio sempre quindi sto ferma se vi può andare bene più che ah, sicuramente gli unboxing ci saranno sempre perché lavoro sempre e quindi le ditte mi mandano sempre cose sicuramente ci saranno sempre però anche di testarle queste cose e dirvi cosa ne penso l'ho pensata così non solo farvi vedere gli unboxing che ci saranno sempre ma anche proprio di testare i prodotti in soldoni funziona che mi sembra una cosa papabile però anche lì deve stare il che di cosa vi parlo perché ad esempio i prodotti per la skin care possono essere adatti al mio tipo di pelle ma non al vostro oppure il contrario i prodotti make up sono anche quelli molto soggettivi posso sicuramente dirvi tanti prodotti come penso come si, eh, come si trovano come si prestano sicuramente però anche quelli sono soggettivi quindi vedremo da lungo andare che cosa può interessarmi maggiormente. Ho pensato questo video di incentrarlo intanto su un test di mascara low cost perché comunque il mascara è sempre soggettivo come tutto quanto però quello che promette lo deve mantenere e possiamo tranquillamente vederlo in tutti i casi. Quindi partiamo con il low cost perché no? Poi magari per il prezzo medio e prezzo alto che comunque nella postazione make up ho diviso quindi so come arrivarci ed eh, possiamo vedere se vi piace se vi interessa ok in tutto questo avete visto che finalmente ho uno sfondo decente dove non si vedono l'inizio e la fine era anche ora credo penso ehm, perché, perché sì perché era finalmente ora di avere uno sfondo perché sapete l'avete visto che dietro c'è il mobile che è bellissimo perché ha tutta parete però è lucido e quindi con una, due, tre luci fanno tre palle di riflesso che non va assolutamente bene, quindi sfondo, anche vedo che ha ancora una qualche piega che non mi piace, eppure l'ho stirato, ragazzi l'ho stirato, con il ferro a vapore, quello verticale, l'ho stirato, infatti ha molte meno pieghe, però ne ha ancora, anche perché devo vederla come come suddividerla e come pensarla. Ho oh, finalmente, poi la finisco, giuro, ho oh, finalmente anche fatto il mio studio. Questo è il mio studio. Dove voi vedete solamente questa piccola parte. Ah, a proposito, vi presento Carellus. Comodissimo. Questo è un carellino doppio, ci si appoggia di tutto. E io col lavoro questo lo sfrutto tantissimo. Ora, piccola candela, la luce, però davvero si sfrutta tantissimo. L'ho preso su... No, non è vero. Il primo me l'ha mandato Amazon e poi dopo, dato che, che è nel piano di sotto, mi piaceva lo stile come era fatto e anche che è bello robusto e quindi l'ho comprato io. Quindi eh, ne ho due, uno su, uno giù. Ok, basta. Scrivania, postazione, c'è di tutto, c'è di tutto qui. Finalmente ho uno spazio perché sapete che già eh, ho tante cose da fare come tutti, come assolutamente tutti. Se devo pensare di porta su perché adesso che c'è brontolo spesso a casa, i video non li registro più al piano di sotto, che sarebbe più caldo, ma è, li registro qui, che almeno è il mio studio, un po' richiuso, però, è, è po', quindi porta su tutto, e scale, ed è, è porta su quello, le luci, l'attrezzatura, la, la videocamera, il microfono, ed è mi passa la voglia, e poi tre ore per montare lo sfondo, mi passa la voglia, no, quindi ho tutto qua, e almeno faccio in mezz'ora, e adesso basta siamo ufficialmente tornate quindi iniziamo con... E beh, siamo tornate mi è caduto tutto come sempre siamo ufficialmente tornate con i prodotti make up ed io i mascara li ho messi in questa stupendissima pochettina di Vera Lab estetista cinica che adoro mi piacciono tantissimi cuoricini anche perché così tengo tutto diviso però di cosa vi parlo? Se me ne sono partiti 3 su 5 Devo andare a recuperare Chi fosse nuovo nel mio canale Tutto normale Non preoccupatevi Tutto normale Ma questi bla bla Li faccio solo questa volta Poi non li faccio più Allora Direi di estrarre tutti i mascara Ovviamente ci saranno le clip Dove li applico In tutti quanti Perché se no Non posso usarli tutti adesso Me ne è caduto un altro Ma anche basta Ed iniziamo con i mascara ora il primo che vi mostro ovviamente è questo di Essence il marchio per eccellenza dei prodotti low cost e anche dei mascara questo è a volume mascara just better quindi un mascara volumizzante la confezione è un 16 ml e qui foglia la mano ho tutti i prezzi 16 ml 4,95 euro quindi siamo assolutamente sui mascara low cost allora questo si presenta come sempre packaging molto piccolo sempre comodo la borsetta si presenta in questo modo così e ha delle setole davvero molto sottili Cioè tutte ecco ha tantissime setole tutte eh, fittissime molto molto fitte e molto corte che ho detto questo ha un bel cioè, le chiappa bene ha un bel potere volumizzante allora intanto vi dico aspettate eh, che ve le faccio vedere un pochino meglio vi dico che adesso vedete la clip ora su come si, si comporta da applicato Tutto devo dire che l'ho testato e dura tutto il giorno, dura benissimo. Quindi una volta che c'è, resta ed è, si va a struccare la sera. Io preferisco gli struccanti in burro oppure quelli oleosi. A proposito, volete un, un test dei vari struccanti? Perché adesso sono usciti tantissimi burri o struccanti per via della doppia detersione che comunque mi piace tantissimo. Il caso mi attrezza anche per quello, fatemi sapere. Comunque, sì, valido, ma ma c'è di meglio credo che ci sia di meglio poi andiamo avanti e allora dunque andiamo avanti con questo eccolo qui restiamo sempre sull'SS perché mentre testavo quello ho trovato in negozio quest'altro e ho detto eh, vabbè allora devo provare anche lui cioè non è che posso provarne solo uno anche perché se è una novità almeno resta in commercio un po' questo è Lush Like a Boss mascara ultra black instant volume e lunghezza eh, questo qui ok ma adesso ve lo mostro bene prezzo intanto 9,5 ml 4,89 euro partiamo con l'applicatore che è questo fatto a banana la classica banana che mi piace in teoria in pratica se ve lo faccio vedere perché con la parte eccola, curva si spingono bene le ciglia e si tirano su e con l'altra parte si dà solamente il quella concava si dà ed è solamente la parte finale mi piace per questo la parte comunque curva va benissimo anche per le ciglia inferiori non macchia allora intanto ora sempre con la mia bacchetta magica fatta mascara clip Allora avete visto che comunque sia si applica è bello è nero promette volume il volume c'è promette la lunghezza non troppissimo ma comunque un po' di lunghezza c'è si vede è una scara che si vede l'ultra black lo mh, paragonerei a un nero classico ultra nero è un nero classico degli altri brand ma ci sta ci sta tutto mi va benissimo tutto e una volta applicato dura a lungo non si sgretola e non va a colare ecco una cosa che odio ho delle mascara perché io ne faccio sempre tanti strati è che si sgretolino oppure che durante il giorno si ammoscino questo non si sgretola però devo dirvi un però io ho il vizio un pochino durante il giorno di dato che i capelli si incastrano nelle, nel mascara quindi faccio così e poi sistemo anche le ciglia ecco se fate questo movimento vi rimangono tutti i pezzetti di mascara quindi prendete a tipo anti stress a tirarlo via con le dita e viene via quindi c'è cioè, fatto senza struccarlo così viene via sembra che le rivesta e basta mm, mm, dura dura mm, sia col vento che con la pioggia testato se lasciate stare dura però questo fatto che venga via così sembra che non ha tanto che non aggrappi tanto non lo so mi è lasciato un, un po lì però se stia, lo lasciamo stare se non avete il mio vizio che vado a giocarellare questo è un mascara che mantiene le promesse non è super performante ma quello che dice di fare lo mantiene soprattutto sul volume andiamo avanti con un'altra mascara che se vi dico elf da quanto è che non, non vi nomino la Elf, perché è iniziata subito come brand di make-up super low cost ed era uno dei primi che uscì? ma la Elf c'è ancora e anzi si sta organizzando, cioè si sta espandendo, si sta sviluppando, quindi esiste, la trovate anche da Douglas oltretutto. Cioè quindi è proprio, mm, sono io che l'ho proprio ignorata completamente. E diciamo che si è messa molto a fare dei dupe e è low cost di marchi ed è più costosi più famosi e però ci sta cioè, ha una qualità che non è male comunque oggi vi parlo di questo mascara che ho trovato per caso Io ho detto ma è tantissimo che non provo lei che non ne provo che non uso lei proviamo allora lui è il big mood promette lunghezza e volume è il black noir 9 ml 8 ,98 euro 98 da douglas il mascara è questo qui viola e l'applicatore è questo, di quelli che a me piace tantissimo perché è super cicciotto, fatto a clessidra, che danno lunghezza e volume ma darà davvero lunghezza e volume? clip per scoprirlo allora questo mascara con le setole così sono belle sono abbastanza distanziate per acchiappare bene le ciglia e non perdere neanche una io ho oh, ok un cappello davanti dunque la formula inizialmente è molto liquida quindi fate le passate continuate a farne continuate a farne farne farne farne e non si vede niente voi lo provate un paio di volte lo aprite un pochetto lo lasciategli una settimana e funziona da dio quindi ok che la formula ha preso un po' d'aria e si è ehm, un po' più agglomerata è diventata un pochino più lavorabile, vedete anche nella clip che fate le passate e ad ogni passata si vede la differenza. Bisogna farne un po' perché si veda questo effetto volume e lunghezza, però ad ogni passata si vede la differenza, quindi un effetto appena appena accennato, più naturale, un po' più visibile. Fa più volume poca lunghezza però quello che promette di fare lo fa e soprattutto è modulabile cioè stratificabile con gli strati ma anche modulabile oltretutto durante il giorno non si sgretola cosa che a me interessa molto perché alcuni mascara io mi trovo tutti i pezzetti sempre sotto l'occhio ed è una cosa che odio non so voi ma io lo odio non si sgretola resta bello fermo come le abbiamo messi in posa perché alcune ciglia si afflosciano non è questo il caso ed è, si strucca bene Elf al momento non ho presente di quale brand puoi aver fatto la copia ditemelo voi se lo sapete però funziona mantiene le promesse e ci sta non lo pensavo e invece ci sta andiamo avanti vi ho detto che sono 5 in tutto ho fatto un po' di marchi diversi abbiamo fatto Essence adesso facciamo Catrice è un marchio che io ho sempre utilizzato poco Catrice perché alle Tigotà dove trovo Essence non c'è Catrice quindi faccio fatica a trovarla anche all'OVS dove vado ogni tanto c'è Essence, poco c'è qualcosina anche di I Heart Revolution, solo quello, poco ma Catrice non c'è ma da Douglas c'è quindi online o in negozio c'è allora Catrice. Qua, Catrice, questo è il Max It Mascara Volume e Lunghezza che è bello lilla, confezione, un 11 ml, 6,50 euro vi faccio vedere l'applicatore ok, eccolo qui è interamente in silicone, setole sintetiche cortissime cortissime quindi attenzione perché preleva tanto prodotto ogni volta che lo prendete scaricatelo perché sennò in punta vi rimarrà anche ancora tantissimo prodotto e vi andate a macchiare è proprio impossibile non macchiarsi sapete che ritiro fuori la mia bacchetta magica e clip Sapete che sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo mascara? Non lo credevo e invece, cavolo, mi è piaciuto. Mi è piaciuto? Non wow, ecco. Però si vede ad ogni passata la lunghezza, si vede eh, il volume. Attenzione solo perché ci si macchia, quindi l'unica cosa è scaricare bene il prodotto. Questo tipo di applicatore io non utilizzavo spesso, non l'ho mai utilizzato spesso perché non mi ha mai fatto impazzire. Però, assieme alla formula è piaciuto mi è piaciuto e soprattutto si vedeva il risultato quindi perché no io normalmente le mascara faccio tre o quattro passate al massimo perché poi se no diventa troppo ed è non si è sgretolato non veniva via non durante il giorno non si staccava è durato lì si è andato a struccare con un io utilizzo al momento un burro struccante mi è piaciuto e quindi cavolo catrice io da douglas devo cercare altre mascara perché a questo mi è piaciuto ma avevate detto anche voi, quando utilizzavo il mascara di Essence, di provare quelli di Catrice, ma non ho mai provati perché non ne non li trovavo. Ah, ci sta, ci sta, per un mascara low cost ci sta assolutamente. Ed ora veniamo all'ultimo mascara. Piccola parentesi che... <ride> probabilmente avete visto per tutto il video sto facendo play e stop play e stop play e stop di io quindi ogni volta mi devo avvicinare alla telecamera che è là perché perché qui ho il telecomando ma secondo voi le pile non sono scariche? bene finito il video andrò a cambiare le pile non ho voglia di tornare giù a cambiare le pile quindi play stop bene, sto facendo ginnastica ogni volta che mi devo alzare basta ultimo mascara per oggi ed andiamo con Revolution. Revolution, questo è, anche questo si trova da Douglas. È Lift e Defin 5D Lush Extra Dimension Mascara. Quindi definisce e lifta, solleva, solleva e definisce. Detta un po' all'italiana. La quantità che non troverò mai, come sempre, ma perché l'ho scritto. 14 ml 9 euro e 99 il mascara è questo qui vi mostro l'applicatore ecco qua e conico con le setoline sottili allora 1 2 3 clip Adoro questa cosa delle clip con la bacchetta a, a mascara. Anzi, mi dovrò forse attrezzare con un mascara pulito per andare a cliccare... Vabbè. Allora, è un mascara che mi ha sorpreso. Anche di Revolution ho provato qualcosa ogni tanto, ma era una collezione in edizione limitata e secondo me non erano così performanti. Oppure questo è fantastico. Mi è piaciuto, tra quelli che ho provato penso che sia quello mh, più performante di tutti acchiappa bene le ciglia si vede il nero intenso ad ogni passata si vede che le solleva aiutandosi ovviamente con l'applicatore le solleva e le mantiene alzate in posizione allunga, volumizza senza dare un effetto estremo una passata si vede due effetto bello tre un bel effetto quattro l'ho provato ma non ho notato grande differenza comunque non pesa non sulle ciglia anche una volta asciutto non si sgretola, non cola, non si stacca da solo, si strucca con un bifasico o con un burro. Al momento ho questi due. Perché no? È un mascara, è un marchi, scopriamo marchi low cost interessanti. Se avete altri marchi low cost da consigliarmi, da testare, e mettiamo anche a paragone cosa sta vincendo al momento, perché al momento Essence era il wolf di mascara, Effettivamente è stato un periodo wow, Gli ultimi due non mi sono piaciuti, cioè, mi sono piaciuti, ma mm, è più Catrice e Revolution quindi è da testare. Allora, tocco a, a guardare la telecamera, e devo controllare fuori. Allora, dunque, con questo mascara che io metto via, direi che però abbiamo finito il video anche perché devo parlare molto meno. Sto vedendo il minutaggio e devo anche metterci le clip. Mamma mia, scusatemi, ma è solo per dirvi, sono tornata. Se siete nuovi del, del canale, tranquilli, tutto normale. Tutto normale. Ed eh, a questo punto io vi chiedo, avete provato questi mascara? Cosa ne pensate? Come vi siete trovate? Se li eh, pensate come me o vi siete trovate in un modo diverso? Detto questo, fatemi sapere cosa volete nei prossimi video e io vi do appuntamento al prossimo che devo inventarmi che cosa sarà. Ma eh, ci vediamo e ciao!